Ciao a tutti, mi chiamo Giangelo Razzetto, sono il responsabile della, del laboratorio di innovazione e design dell'azienda Fratelli Razzetto Casaretto di Sori. L'azienda è stata fondata da mio nonno con il fratello e il socio Casaretto, e oggi siamo alla quarta generazione. Dopo la laurea super, con una tesi di sociologia sulla comunicazione fra i giovani in discoteca e sulle club cultures. E mi sono avvicinato all'azienda e sono entrato in azienda proprio facendo la gavetta. Fin da bambino ho sempre partecipato alle fiere, come papà e come fratello, e ho sempre sentito dire che facevamo, eravamo la Rolls Royce delle, delle serrature, eravamo no? un pochino scarsi sulle maniglie. Mi sono inventato un sistema di, di maniglie multifunzionali, chiamate poi Frigo dove una parte fissa che serve a standardizzare la produzione da parte dell'azienda e una parte mobile quindi l'impugnatura che serve per le personalizzazioni quindi la prima maniglia a impugnatura intercambiabile l'ho voluta fare anche anti-shock in gomma in gomma profumata giocando sulle memorie olfattive e poi l'abbiamo fatta in tutti i materiali possibili e immaginabili fino ad arrivare all'idea della multifunzionalità quindi la multifunzionalità, abbiamo voluto dare una nuova funzione alle maniglie che prima non esisteva, è stata quella di eh, illuminare. E ho capito che la cosa più interessante della luce sulle maniglie e della corrente è proprio quella di portare delle informazioni di carattere di sicurezza, quindi le maniglie possono diventare dei segnali luminosi che indicano le vie di fuga eh, migliori in caso di incendio. Quando ho partecipato alla ricerca interuniversitaria per il CNR che coinvolgeva le Università di Genova, Pisa e Bologna eh, sui luoghi dell'Oasir. Da questi studi ho tratto due grossi concetti che poi sono stati riportati sul libro di Maria Teresa Torti, Abitare la notte, che sono quelli di patchwork generation, quindi contaminazioni, e quello di tribù di unici simili, ossia eh, avevo notato che i giovani all'epoca, fine millennio scorso, desideravano essere eh, parte di un gruppo, sentirsi parte di un gruppo pur, eh, pur reclamando la propria identità. Eh, io l'ho chiamata eh, Tribù di Unici fra Simili e questo insieme all'altro concetto di contaminazione poi oggi, quasi 30 anni dopo, posso dire che sono, sono stati un po' il leitmotiv di tutta la mia carriera come designer e anche come, come scultore. La mia idea è stata quindi quella di prendere una unica forma e dare nuovi significati, nuovi concetti, quindi la multifunzionalità eh, con le maniglie luminose, quelle profumate, quelle morbide ed elastiche. Quando eh, facendo la gavetta in azienda ho visto il primo, la prima maniglia, erano delle maniglie pendenti, ho deciso di fare un braccialetto, ho capito che potevo esprimermi con, eh, a modo mio eh, all'interno dell'azienda, quindi ho iniziato a usare le mole e quindi a scolpire. Questo poi è rimasto un po' il mio divertimento, in azienda ho fatto anche tutte le manile scolpite, ma soprattutto ho continuato poi a, a, a divertirmi, a inventarmi dei metodi di lavoro, torturando i, la, la, la lastra di ottone, principalmente lavoro d'ottone, torturandola, bruciandola, picchiandola, storcendola e ho tirato fuori dei, dei, dei, dei progetti che, a cui sono molto affezionato, quello delle, dei geroglifici contemporanei che poi sono gli emoticon eh, riportati quindi degli oggetti che sono eh, prettamente digitali perché li troviamo sui telefonini, su, sui social eccetera e io mi sono divertito a riportarli invece sulla terra torturandoli, picchiandoli <ride> e bruciandoli. Il design per me è arte e ingegno al servizio della funzione e la sua funzione è quella di semplificare e migliorare la vita degli utenti, l'esperienza degli utenti. Se così non facesse non sarebbe design ho cercato sempre di, di, di fare questo con le, le, le maniglie luminose che, che indicano le vie di fuga, ultimamente con le maniglie antivirali che eh, interrompono lo spread di, eh, di agenti patogeni, di virus, di batteri e di funghi. Ho cercato di <ride> fare degli oggetti che migliorassero la vita degli te.